Sì, sono l'unica iscritta al PD a casa mia, sono tutti elettori o ex elettori del PD e tutte le domeniche subisco il processo, io non ne posso più di pagare per conto terzi e quindi gli ho chiesto, ho chiesto alla mia famiglia di smetterla, di iscriversi al PD, aiutarci a cambiarlo oppure di non invitarmi più a pranzo la domenica. Allora, vorrei rispondere qua davanti a voi a una domanda che mi hanno fatto qualche giorno fa quando sono andata a presentare la mozione Civati eh, nella provincia di Cuneo come mai sostieni Civati? intanto perché non saprei cosa fare d'altro, ma soprattutto perché spero che questa sia l'ultima volta in cui intervengo parlando di immigrazione, di quello che il Pidri deve fare, perché sono certa che se Pippo vince, se noi riusciamo a cambiare questo partito, finalmente potrò occuparmi di altre cose o continuarmi a occupare di queste questioni senza dover, come ormai da molti anni, ripetere la litania delle occasioni perdute. Perché diventare occuparsi di immigrazione e occuparsi di temi scomodi, di temi complicati, di temi che si rimandano, di temi che non sono mai particolarmente importanti e utili per il consenso. E quindi siccome siamo in perenne campagna elettorale si rimanda sempre un po'. E io devo dire, sostengo Pippo, sono con Pippo perché ci siamo incontrati a Varallo Sesia, eh, nella patria di Bonanno, il famoso sindaco leghista che ha vietato il bagno col Burchini nel torrente Sesia, che come sapete... È pieno di gente che va a fare il bagno con il Burkini e con il Burka, perché ci siamo incontrati ad Adro quando un sindaco leghista poi condannato per concussione e corruzione aveva messo i soli padani nella scuola intitolata Miglio, eravamo in pochi, eravamo lì. Nella stagione del cattivismo, del cattivismo feroce delle ordinanze dei sindaci che in giro per il nord ovest e per il nord est vietavano di sedersi sulle panchine agli immigrati o vietavano l'avvicinarsi alle sagrati delle chiese ai non cristiani, ci siamo trovati in pochi, ma noi c'eravamo, noi eravamo quelli che non portavano il messaggio buonista del vogliamoci tutti bene, ma che dicevamo che così non avremmo costruito comunità, non avremmo costruito comunità locali, coese, capaci di affrontare le sfide del futuro. E allora io penso però che tutte le volte che ci ritroviamo diciamo che dobbiamo fare delle cose, ci sono delle cose che non entrano mai nell'agenda politica, nonostante il fatto che anche il nostro partito in questi anni, dei passi avanti li abbia fatti, li ha fatti in termini culturali, di questo è inevitabile. Diciamo tutti abbastanza le stesse cose, semplicemente non si mettono nell'agenda, non sono mai urgenti e le sacrifichiamo continuamente alle larghe intese, all'emergenza economica, eh, al fatto che in ogni caso bisogna aspettare ci sono 5 milioni di persone che vivono in questo paese che sono semplicemente escluse dai processi democratici. 5 milioni di persone che pagano le tasse, che contribuiscono all'economia, che soffrono la crisi economica esattamente come gli altri, di cui si parla ma che non hanno il diritto di decidere. Sono carne da macello, sono la, la perfetta costruzione del nemico, semplicemente perché non hanno parola. Allora noi abbiamo bisogno di costruire, anche su questi temi, un'idea di un paese che non ha bisogno di chiedersi se e come bisogna occuparsi di immigrazione, ma deve prendere atto che è da tempo che è entrato... In, eh, eh, in una fase adulta del processo migratorio e stanno nascendo i nipoti, non siamo più la seconda generazione, siamo la terza, siamo la terza generazione di persone che alla se continuano ad essere iscritte come straniere. Abbiamo delle urgenze, un ridisegno delle politiche europee, non piagnucolando tutte le volte che c'è una strage e troviamo i morti con il raccapriccio buonista per cui diciamo poverini. Ci sono 20.000 morti nel Mediterraneo, il Mediterraneo che è stata la culla della civiltà, che ci ha permesso, ci ha permesso di essere quello che siamo, ci sono 20.000 morti e adesso è uscita dall'agenda il cambiamento della Bossi Fini che per una settimana è stato annunciato dopo l'ultima ennesima strage, lasciando sola Lampedusa, isola del Mediterraneo, i suoi morti, i suoi pescatori, il suo sindaco e la sua comunità. Abbiamo bisogno di costruire insieme alle forze progressiste europee una nuova idea di Europa che non preveda più una politica europea che si chiama Fortress Europe, fortezza europea con l'idea di essere assediati dai barbari che premono sulle frontiere. Abbiamo bisogno di abolire la bossi fini subito con nuove modalità di ingresso e procedure di permanenza più semplici. Dobbiamo superare i centri di identificazione ed espulsione, diamo le parole con il loro nome, perché sono luoghi di sospensione del diritto e uno Stato di diritto non si può permettere di avere dei luoghi di sospensione del diritto. Abbiamo bisogno di ridurre i tempi per ottenere la cittadinanza perché oggi sono dieci anni ma per questioni burocratiche qualcuno che chiede la cittadinanza poi ha tempi d'assesa di 15-16 anni prima di ottenere la cittadinanza italiana. Dobbiamo introdurre lo Ius per i figli e non, e non dico neanche perché, perché ormai è talmente ovvio che mi vergogno perfino di andare in giro a dire che dobbiamo introdurre il diritto, di, il diritto di suolo e non il diritto di sangue per ottenere la cittadinanza, perché mi vergogno guardando le amiche di mia figlia, perché mi vergogno guardando questi ragazzi che crescono, che studiano, che sono figli nostri a cui devo spiegare che prima o poi succederà. Abbiamo bisogno di produrre processi normali di integrazione e i processi normali di integrazione non sono continuare a pensare in termini emergenziali, non c'è emergenza, c'è normalità. In questo paese si nasce, si va a scuola dopo sei anni, si studia, ci si innamora, si lavora, si muore e anche se ci si chiama Fatima o se ci si chiama Mohamed e i processi normali di integrazione sono il diritto di voto. Perché non ci può essere rappresentanza se c'è tassazione, anzi non ci può essere tassazione se non c'è rappresentanza, è un principio liberale, è un principio democratico e liberale, non rivoluzionario. L'hanno detto alla convenzione di Filadelfia alla fine del Settecento. E abbiamo bisogno di avere strumenti, strumenti per fare in modo che le nostre comunità si arricchiscano e riescano ad affrontare i grandi temi del futuro, che sono quelli della convivenza, della coesione, della capacità di riconoscersi. In questi anni, e concludo, il famoso modello italiano eh, all'integrazione di cui ogni tanto i sociologi, i sociologi parlano è il volemosi bene, da un lato, e la fatica delle amministrazioni locali, alcune quelle più illuminate, che a mani nude hanno affrontato il fatto che nelle loro comunità, nei loro quartieri, nei miei quartieri, nei miei marciapiedi, io affronto tutti i, tutti i giorni il fatto che Mohamed e Carmelo, abitano e sono vicini di casa e condividono il destino di vivere nello stesso tempo, nello stesso spazio ma il modello italiano non può essere sempre a spanne e emergenziale noi abbiamo bisogno di sostenere le amministrazioni locali, abbiamo bisogno di amministrare, di, di amministrare i processi di cambiamento perché non si ferma la storia, i processi di immigrazione in un paese come questo esistono da sempre, noi siamo un paese che usa che usa le parole che vengono dal resto del mondo. Una delle parole più usate in politica è volta gabbana, ha origini arabe. L'abbiamo ormai talmente assunto che è entrato nel nostro DNA la parola volta gabbana. In un paese dove i cognomi più diffusi sono marocco, lopez, albanese, lo stesso cognome curti, pare che sia di origine montenegrina, eh, catalano. Ma da, di cosa stiamo parlando? Noi siamo un paese che deve costruire la sua identità Pensando che siamo frutto di diversità e differenze e il nostro futuro non può che essere questo. Grazie.